Gormiti, potenza degli elementi, forza del cristallo! Combatti! Potenza perforante! Mm. Allora, chi è il nostro nuovo amico? È un Eclipseon e vuole prendersi il frammento Non è di grande compagnia mm. Non è neanche un grande conversatore, direi yeah! uh. Scoppia noccia! Scarpio Natcho! Scarpio Natcho! Uric! Rapido come una scintilla, ardente come la lava. Wow! Mm. Grandioso! Segui il tuo istinto. Chiami un gormita a caso e a sorpresa, Uric che soffre di vertigini. Ehi, un po' di rispetto, ragazzino. Mm. Esplosione vulcanica! <tossi> You're meaty!